buongiorno a tutti eh, vorrei eh, aprire eh, con un senso di gratitudine da una parte per l'accoglienza eh, veramente in stile familiare che io e mia moglie abbiamo avuto arrivando qui da voi ieri pomeriggio e ce l'aspettavamo perché eh, fin da quando eravamo così fidanzati ragazzi impegnati nel volontariato eh, siamo stati un po' cresciuti anche da diverse persone eh, non vedenti che appartenevano al vostro movimento e che in qualche modo ci hanno fatto maturare quindi eh, sappiamo il, il vostro valore ma soprattutto la vostra umanità e quindi siamo venuti con molta gratitudine qui eh, per raccontarvi una piccola storia <coughs> Eh, è una storia che eh, mi ha veramente attraversato a sorpresa eh, la vita circa 8-9 anni fa, quando, eh, siccome insieme alle attività di servizio di volontariato, in cui eh, io e Cristina ci siamo sempre occupati, e in quelle che ho portato avanti anche personalmente, si è sviluppata anche un'attività di insegnamento, cioè molti miei animatori erano professori universitari, man a mano che eh, loro diventavano responsabili all'Università Salesiana a Roma, eh, mi hanno cominciato a chiedere degli insegnamenti. Naturalmente gli insegnamenti sono soprattutto quelli nel mondo del disagio, del, dell'intervento sociale, della pedagogia sociale, della metodologia pedagogica, della sociologia e eh, dentro uno di questi corsi che io faccio ed era quello sulla sociologia della marginalità, dell'emarginazione, eh, diciamo anche del, dello sviluppo, eh, mi si presenta un giorno una signora che si è iscritta all'università per diventare educatrice e mi dice professore io ho un sogno, mi piacerebbe che... Tutte le persone che io conosco che vivono un'esperienza nella disabilità, anche sensoriale, anche multipla, eh, una volta che crescono, come per esempio mia figlia, questa signora aveva una figlia, ha una figlia eh, che è eh, non udente, ma anche poi di conseguenza, chiaramente con una serie anche di eh, ritardi e eh, di difficoltà anche dei tratti autistici. E dice: Mi piacerebbe che eh, il suo futuro alla fine dell'esperienza della scuola non fosse vivere tutta la vita in un centro diurno per, per, per persone con disabilità frequentando soltanto quel pezzo di umanità e eh, al di fuori di tutto il resto della, della vita sociale. E io le ho detto, guarda, eh, proprio nelle cose che stiamo facendo, che stiamo insegnando, eh, ormai sappiamo che ci sono percorsi per accedere ai luoghi della vita sociale, per non rimanere ai margini, per non rimanere fuori, per non vivere soltanto con le persone che in qualche modo vengono accantonate da tanti altri sistemi di vita sociale. Eh, le ho detto anche però che eh, per fare una cosa del genere, perché voleva eh, dedicare la sua tesi a questo progetto eh, per realizzare il suo sogno, <coughs> ho detto, devi ben renderti conto di qual è la situazione. Mi ritorna con una lettura che mi è sembrata interessante. Lei dice <coughs> quando una persona cresce con varie disabilità... Eh, eh, fondamentalmente incontra un'attenzione sul suo bisogno di autonomia, un'attenzione un po' minore, soprattutto più a carico della famiglia, rispetto al suo bisogno di affetto, di affettività. Una molto limitata rispetto al suo bisogno di relazione, quasi niente rispetto al suo bisogno di significatività in mezzo alla società e in mezzo agli altri. E quindi eh, con questa scala davanti eh, è nato il progetto del guscio di noce che è questo eh, centro servizio che ha come ambizione il fatto di far scoprire alla società il valore e se vogliamo la risorsa che ogni persona che eh, da molti circuiti sociali viene accantonata perché non produttiva, perché magari eh, scarsamente capace di accedere al mercato, eh, una persona che si trova in questa situazione possa dimostrare alla società e a chi ci vive intorno il suo valore e la sua preziosità. Allora, per fare questa cosa bisognava eh, partire da alcuni presupposti. Eh, lo dico in breve perché poi penso avremo tempo per le domande, no? allora, i presupposti erano semplicemente eh, il fatto di capire non soltanto i limiti della persona, quando i genitori portano questi ragazzi alla fine de, del percorso scolastico, gli chiediamo ma allora diteci qualcosa, ci dicono tutti i limiti, e noi proviamo a dire, va bene, ma cosa piace a tuo figlio, a tua figlia, quali sono gli interessi, quali sono i gusti, eh, e ricominciano con i limiti. E non, non sono abituati a cogliere le risorse eh, dei loro figli perché lottano tutti i giorni per le loro difficoltà. E... Il lavoro in questo centro è proprio quello invece di cogliere tutte le risorse delle persone, perché questo fa parte anche dei miei insegnamenti all'università, la persona deve realizzarsi integralmente su tutti gli aspetti della sua personalità. Quindi si fa una lettura a partire anche dai limiti, ma per andare a individuare invece tutte le abilità, le capacità, le eh, predisposizioni, le attitudini e poi i gusti, gli interessi eh, pensavamo di farlo in due mesi con vari laboratori invece abbiamo scoperto che ci vogliono almeno nove mesi buoni un anno sociale eh, e poi le scoperte si fanno anche dopo eh, però sulla base di questo si fa un progetto vocazionale cioè si dice bene se allora eh, questo ragazzo questa ragazza ha queste attitudini queste competenze, questi interessi potrebbe risultare prezioso in questo museo, in questo gruppo di teatro, in questa officina, in questa scuola professionale, in questa parrocchia, si individuano due o tre contesti di eh, significatività sociale dove la persona eh, potrà farsi apprezzare. Si lavora per due anni per abilitare e potenziare eh, la presenza di questa persona in uno di questi centri individuati. Parallelamente c'è un lavoro per eh, individuare centri che eh, siano disposti ad accogliere e lo facciamo anche eh, attraverso una gradualità. Prima di tutto chiediamo, ci fate stare per un mese, due mesi, uno dei nostri ragazzi a fare stage da voi? abbiamo chiesto aiuto anche al MAC per questo, e, e troviamo diversi che si vogliono diciamo, sperimentare e sappiamo già che dentro questa sperimentazione, dopo qualche settimana, qualcuno di questi centri si innamora dei nostri ragazzi, perché coglie il valore di quella presenza. Il valore di quella presenza è nel come i nostri ragazzi, le nostre ragazze, fanno le cose che ordinariamente si fanno in quel contesto. Ma eh, c'è un plus valore che nessuno sospetta, ma che piano piano viene fuori. Cioè tutte queste persone, nel momento in cui entrano in un contesto che le accoglie, hanno la potenzialità di fare coesione, cioè di suscitare negli altri delle capacità e delle dinamiche relazionali che la nostra società sta dimenticando e sta abbandonando. Noi ci stiamo frammentando, stiamo diventando una società più legata agli interessi che non ai valori e quindi eh, la convivenza sociale diventa sempre più povera, c'è meno generatività, lo sappiamo. Ecco, queste persone nel momento in cui sono accolte e si fanno apprezzare, dopo un po' generano, consolidano coesione. Noi all'università abbiamo anche quantificato questa cosa. Dentro una ditta di terziario avanzato si spendono milioni ogni anno per fidelizzare i dipendenti che se ne vanno, vanno a fare contratti con altre ditte, e portano via anche il know-how. Abbiamo attivato questo meccanismo. Vi dico l'ultima cosa, perché poi magari lasciamo lo, lo spazio anche per gli altri interventi e per le domande. Eh, L'esperienza va avanti in parallelo con le famiglie eh, di questi ragazzi e di queste ragazze. Ci vediamo spesso con loro sia per aggiornarci su come procede il percorso, su come procede anche il percorso di inserimento negli ambienti di vita della società, eh, ma anche perché queste famiglie vanno aiutate, a, come ho detto prima, a leggere la risorsa del figlio, ma anche poi a promuovere eh, l'inserimento dei loro figli in questi contesti. Uno dei problemi che stiamo affrontando adesso, quando i ragazzi cominciano già a inserirsi, è che le famiglie ci dicono, ma poi può restare anche da voi, perché eh, dice se no va, si inserisce, ma poi non c'è più persone che si occupano di lui durante la giornata. Fa molto fatica una, fa una famiglia a capire che un ragazzo e una ragazza, quando vogliono diciamo, crescere, vogliono sentirsi capaci di affrontare la loro quotidianità andare in un posto dove si inseriscono anche in due magari due o tre volte alla settimana per ogni posto eh, e non necessariamente rimanere radicati a un centro diurno ecco quindi la caratteristica principale del nostro centro è che è un centro di passaggio ed è un centro trampolino perché si va a occupare di come eh, diventare significativi nella società. Stiamo andando nelle scuole a incontrare i ragazzi che sono ancora a scuola, soprattutto quelli con disabilità, e i nostri eh, si, si mettono a fianco a questi ragazzi per cominciare a far sognare anche loro rispetto a un futuro diverso.